Dunque, avevamo ancora in sospeso un ultimo tema sul caso dei modelli concettuali, quindi dei diagrammi delle classi, un ultimo costrutto sintattico che avevamo lasciato in sospeso della settimana scorsa, quindi vediamo di chiuderlo adesso e trattarlo adesso, e poi passiamo invece al capitolo successivo sui diagrammi di processo, che sono poi l'argomento no, delle prossime settimane di laboratorio. Eh, oggi sapete, abbiamo la seconda esercitazione sempre di diagrammi delle classi, quindi troverete qualche cosa un pochino più complesso della volta scorsa, no, su cui esercitarvi. Poi giovedì vorrei lasciare anche un po' di tempo, se voi avete poi a seguito dell'esercizio di, di laboratorio di oggi, dei dubbi o delle questioni, sulla parte dei diagrammi delle classi che eh, non siete ancora riusciti a chiarire o vi sono ancora rimasti come domande, teneteli da parte, fatemeli sapere. Eh, giovedì possiamo dedicare un po' di tempo a chiarire anche con esempi no, gli eventuali punti che vi sono rimasti dubbi, eh, le, le scelte che non siete ancora sicuri di aver capito come fare, eccetera. No? Quindi se me lo fate avere, sapere anche prima è meglio, se no anche durante la lezione di giovedì stessa. Cioè, cerchiamo di fare così, a di un argomento ricaviamoci una mezz'ora in cui andare a estrarre e vedere insieme i punti che sono rimasti tutti okay. eh, l'ultimo costrutto che abbiamo lasciato da parte sui diagrammi delle classi <coughs> vi accennavo già eh, non è particolarmente complesso diciamo che concettualmente è profondo ma eh, i suoi usi in pratica sono abbastanza limitati per cui non ci crea grossi problemi e si parla di generalizzazione o specializzazione di una classe e di un'altra. Questa relazione avviene quando abbiamo insiemi di, di elementi eh, che in realtà sono un caso particolare di un insieme più ampio. No? Puoi avere il, lo studente che è un caso particolare di una persona, ad esempio. Puoi avere, facciamo, agganciamoci all'esempio che facevamo insieme in aula del, dei trasporti, puoi avere l'autobus, il tram e, e cos'altro, che sono casi particolari di un mezzo di trasporto. Quindi tu puoi avere una classe che è più generale, diciamo, mezzi di trasporto, nella quale descrivi le cose che accomunano tutti i mezzi di trasporto. E poi puoi avere delle classi più specializzate, specialistiche, più specifiche che sono sempre mezzi di trasporto, ma in più so che è un tram e quindi magari può andare solamente sulla linea in cui ci sono i binari, oppure è sempre un mezzi di trasporto ma so che è un autobus e quindi dovrò preoccuparmi, non so, di mettergli il gasolio dentro mentre invece sul tram non ne ha bisogno. La classe specializzata rispetto alla classe più generale è una classe che fa tutto ciò che la classe generale faceva, con, con, perché è dello stesso a natura, ma in più ha anche altre specificità sue particolari che ci richiedono o ci, su, ci suggeriscono di dover trattare in modo particolare. Ehm, quindi noi abbiamo, usando i termini che ci sono su questa slide, A che è una classe generale e B è una classe che specializza A, la classe più specifica rispetto alla classe A generale. Significa che gli oggetti di B, le istanze di B, gli elementi di B, gli elementi di autobus, i singoli autobus hanno in sé anche tutte le proprietà che ha un qualunque elemento di A che è un qualunque mezzo di trasporto. Mm? Eh, quindi in qualche modo la classe specializzata è un caso speciale della classe eh, generale e la, il concetto di generalizzazione non è altro che l'inverso eh, della specializzazione. Quando io dico che l'autobus è una... Specializzazione, un tipo particolare di mezzo di trasporto la stessa frase potrei dirla dicendo che il mezzo di trasporto è una generalizzazione rispetto all'autobus, il tram e ad altri mezzi di trasporto pubblici, quindi è un, il modo di chiamare la relazione inversa. Come si rappresentano queste cose? Si rappresentano attraverso un simbolo di reazione che termina con una freccia triangolare bianca vuota. Ci vuole proprio il triangolino vuoto, no, fre la freccia è fatta così, col triangolo in punta. Vabbè, ricordiamo che la freccia che finiva con un rombo eh, serviva per la composizione, invece si finisce con un triangolo e la generalizzazione. Questo è lo stesso concetto che si usa nella programmazione di oggetti quando si fa una sottoclasse di una classe esistente. Qui però lo applichiamo in un contesto più generale, che quello della modellazione concettuale, ma il ragionamento che sta al di sotto è lo stesso. E si legge così questo diagramma. La freccia punta dalla classe speciale, specializzata, verso la classe generale. Quindi diciamo che la classe person è una classe generale, che ha due specializzazioni. Una specializzazione è l'impiegato, l'altra specializzazione è lo studente. La classe Person ha degli attributi che sono comuni a tutte le persone, quindi qualunque persona, qualunque istanza della classe Persona ha un nome, un cognome e un codice fiscale. In più, un impiegato ha anche, per esempio, la, il salario, la paga, lo stipendio, il valore del suo stipendio mentre invece uno studente magari ha una matricola. Per esempio, fa solo perché anche l'impiegato ha una matricola, ma tanto per capirci. Allora, come si leggono queste cose? Si dice che un impiegato è una specializzazione di persona, oppure usando un termine mutuato, proprio, ci usa molto in programmazione oggetti, l'impiegato è una persona. Questa relazione a volte si chiama anche relazione di is a, è un. Employee is a person. Questa is a, questa relazione, vuol dire sono un tipo particolare di. Quindi implica anche sono anche una persona. Sono un impiegato, ma essere un impiegato significa anche essere una persona. Questo cosa significa? Significa che se io vado prendere un, una singola istanza di una classe di piegato, questo il singolo omino che mettiamo qua dentro, lui avrà, per il fatto di essere appartenere a questa classe, avrà l'attributo salary, ma avrà anche, ereditandoli, gli attributi della classe person. È una relazione strana questa rispetto alle altre. Le altre relazioni che avevamo visto mettevano in relazione un'istanza di una classe con un'altra istanza di un'altra classe. Ok? A livello insiemistico, le avremmo utilizzate così. A livello insiemistico, diciamo che è una classe. Non mettiamo mai io confondere con questo, B e Q, queste classi hanno tante istanze, quest'altra classe ha tante distanze, e quando noi disegniamo che tra la classe B e la classe Q c'è una relazione di una certa candidatura, significa che tra le istanze di P e le istanze di Q ci possono essere, <coughs> Posso essere ci possono essere ci possono essere, ci possono essere dei collegamenti. Però la relazione è tra una istanza di P e una istanza di Q. Abbiamo due istanze diverse. Okay? Qui invece il modello è diverso. Qui sto dicendo che se sono un impiegato, sono anche una persona. Quindi tutto ciò che la persona ha, ce l'ho in automatico essendo un impiegato. All'idea di sinistro in lo disegnerei insieme, direi che la superclasse A ha una sottoclasse che si chiama B. A è la generalizzazione B è la specializzazione. Quindi essere in B significa anche automaticamente essere in A. Non ho un B e un A separato con cui entra in relazione ma ho no, solo un B, che per il fatto di essere B è anche una A. Ho solo un impiegato che per il fatto di essere impiegato è anche una persona, quindi ha tutti gli attributi e proprietà della persona. Ho uno studente che per il fatto di essere studente è anche una persona e quindi ha tutte le proprietà di una persona. <ride> ok, quindi in questo caso noi stiamo dicendo le vere se posso usare questo termine, le vere classi sono queste qua sotto, quelle specifiche, dove ci sono i singoli elementi delle singole istanze. Poi mi accorgo che il gruppo degli impiegati e il gruppo degli studenti hanno in realtà molte cose in comune, allora anziché stare a elencare il nome e cognome di qua e il nome e cognome di là, le metto a fattore comune. Dico, oh, guarda che queste due si potrebbero generalizzare perché hanno una parte comune. Allora questa parte comune la descrivo una volta sola e creo una superclasse che è in grado di descriverle entrambe. Una classe più generale che è in grado di descriverle entrambe. Descrivere le parti comuni ad entrambe. Poi ovviamente ci sono alcune parti che non sono comuni e allora rimangono lì sotto. Questo permette, in qualche modo, di trattare, quando mi serve avere un comportamento nel mio sistema informativo, che è comune a tutte le persone, o un'informazione che è comune a tutti, indipendentemente dal fatto che siano impiegati o studenti, allora posso usare Person. E la faccio partecipare in relazioni, mi faccio fare delle cose. Se invece ho un comportamento, un'informazione che è specifica al fatto che uno è impiegato, allora alla relazione parteciperà la classe impiegata qualunque cosa che faccia la classe person ossia avere attributi o partecipare a relazioni automaticamente viene replicata ereditata anche da employee e anche da student qualunque cosa faccia invece nello specifico employee oppure student rimane a lui e non viene invece propagata verso l'alto Okay. Quindi esistono dei casi, che sono la maggior parte, in cui definiamo una generalizzazione con un insieme di classi che sono legate tra di loro, ma le vere istanze, i veri oggetti, le vere informazioni le abbiamo quasi sempre solamente là sotto. Esistono altri casi, mi sembra un po' più minoranza, ma concettualmente non c'è nessun problema a immaginarli in cui esistano anche delle istanze di Person che non siano né impiegato né studente. È possibile. Semplicemente avranno questi attributi, parteciperanno alle relazioni a cui partecipa Person ma a nulla degli attributi, delle relazioni, delle sottoclassi più specifiche. Però di solito in termini di modellazione... Le classi, diciamo così, più alte si tende a lasciarle, come si dice in gergo, astratte, cioè classi senza istanze, quando è possibile. Altrimenti uno dice, beh, ho una classe generale persona, poi posso avere degli impiegati che sono dei tipi di persona con delle informazioni in più. Ecco, l'unico errore da non fare è immaginare l'impiegato pinco pallino che sia in questa classe e poi ci sia un pinco pallino anche in quell'altra classe. Ma ah, questo sarebbe sbagliato, perché essere in questa classe employee automaticamente mi fa essere dentro person. Guardate quelli insieme. Quindi non devo avere un altro foglio di carta in cui ci sia scritto che pingo pallino una persona. Se vogliamo pensare alla nostra analogia dei fogli di carta, immaginatevi un modulo su cui ci siano i dati di persona e poi un riquadro sotto con i dati dell'impiegato, un altro riquadro sotto, con i dati dello studente, con su scritto compila questo solo se sei un impiegato, compila quest'altro solo se sei uno studente. Ma alla fine il foglio è la persona, che poi si specializza, no? in, in alcuni, sotto di informazione, si specializza. Um, quindi... Poi anche qua giochiamo molto sul modello concettuale, si gioca molto sulla terminologia, nel senso che ci sono modi diversi di chiamare le stesse cose. Abbiamo detto che una relazione si chiama specializzazione e il suo inverso è la generalizzazione, ma possiamo anche usare la parola ereditarietà. Perché nella programmazione oggetti si usa quel termine? Significa la stessa cosa. Significa che le classi al di sotto ereditano dalle classi al di sopra, sono specializzazioni delle classi che stanno sopra. A volte si può anche usare una terminologia diciamo eh, genealogica, in cui si dice che impiegato e studente sono figli di persona e persona è il padre o madre o genitore di impiegato e di studente, tanto per ricordarci l'ordine eh, della della relazione, un po' come si fa con gli alberi, eh? come struttura dati. Quindi le classi superiori, quelle più generali, le possiamo chiamare classe superiore, superclasse, classe, classe ancestore, eh, progenitore, eh? quindi padre, nonno, bisnonno, eccetera, classe base cose di questo genere. Cioè. Sono tutti termini che si usano intercambiabilmente in questo contesto. Vogliono dire tutti la stessa cosa. Eh? Vuol dire la classe più generale mentre le classi più specifiche si chiamano anche sottoclassi o classi discendenti o derivate. Um, vabbè, qui fa vedere un esempio un pochino più complicato di ereditarietà o di generalizzazione, in cui fa vedere che il fioraio è un tipo di venditore che è un essere umano che a sua volta è, una, è un animale, che a sua volta appartiene alle specie viventi, è diciamo, no? difficile immaginare un sistema informativo che abbia <ride> bisogno di rappresentare le cose in questo modo. Non lo faccio per una, una rappresentazione di questo genere, non la faccio mai tanto per farla, per completezza di informazione, se lo faccio è perché ho delle informazioni specifiche che voglio memorizzare nei vari livelli, eh? quindi mi devo chiedere... Eh, cosa devo memorizzare lì, a volte molto spesso mi accorgo di, di aver bisogno di una generalizzazione di rappresentare la generalizzazione in modo bottom up, cioè faccio delle classi, poi mi accorgo che queste due classi in realtà si somigliano molto, allora mi chiedo, non, sono magari, non conviene magari farle mettere insieme, a, a riportare a fattore comune la parte comune a, a, alle due? Oppure no? Quindi mh, quando volete potete usare anche <coughs> questo tipo di costruzione. Um, facciamo solo attenzione a che cosa si eredita, adesso qui mi manca la figura, ma la immaginiamo. Immaginiamo di voler aggiungere una relazione, questi sono attributi, attributi è facile. Immaginiamo di aggiungere una relazione del tipo residenza, no? La prima cosa facciamo questo esempio, residente in una città. Dove la mettiamo questa relazione? Io la metterei su persona, perché la residenza è la proprietà di persona. Quindi qualunque persona, e in particolare qualunque impiegato, e in particolare qualunque studente, può partecipare a una relazione residenza con una città. Immaginatevi di vedere qua, anzi facciamo finta di di averla qua una relazione che va verso siti E questa è la relazione di residenza. Quindi le sottoclassi ereditano dalla superclasse o dall'insieme delle superclassi, nel caso di insegnare più livelli, tutti gli attributi. E tutte le relazioni a cui partecipano. Quindi disegnare questa relazione qui è come disegnare una qui e un'altra qui. E cosa succede alla cardinalità? Eh, io la cardinalità che imposto qua, se una relazione in questo caso qui ci sarà asterisco e dall'altra parte ci sarà uno cioè una città può avere infinite persone, molte persone, e una persona può essere residente invece in una sola città, queste cardinalità si <coughs> ereditano anch'esse. Ciò che può fare una sottoclasse, eventualmente, è restringere ulteriormente le cardinalità. Faccio un esempio, il sindaco. Il sindaco è una persona, è residente in una città, ma in città quanti sindaci può avere? Uno. Allora, in quel caso, se io avessi la sottoclasse sindaco, questa è eredita la relazione di residenza, ma può aggiungere un vincolo in più. Quindi io ciò che ho fatto nelle sottoclassi è sempre di aggiungere maggior specificità. Maggior specificità, può sembrare eh, quasi antintuitivo, significa maggiori vincoli. Significa maggiore informazione. Maggiore informazione significa minor libertà. Vuol dire avere un attributo in più che l'altro non aveva. Allora, se l'altro non ce l'aveva, su quel campo poteva essere praticamente qualunque cosa. Invece io qua ce l'ho, lo sto specificando, do un'informazione in più, restringo il campo delle possibilità. Anche con le relazioni, quando io realizo una relazione, la realizo così com'è, ma se ho bisogno la posso restringere ulteriormente, aggiungere dei vincoli, aggiungere degli attributi, ridurre delle cardinalità. Quindi, in una relazione, scendendo... Dall'alto verso il basso, l'unica cosa che posso fare di questa relazione è ridurne la cardinalità. Oppure se non faccio nulla me la ritrovo così com'era. Ci mancherebbe. Poi magari posso avere un'altra relazione, tipo lo studente supera gli esami. Allora, in questo caso, tanto per fare l'esempio parallelo, Facciamo verde perché superare gli esami è sempre bello. Qui c'è un'altra relazione, qui ho esame e qui ho la relazione supera. Allora, questa relazione di superare gli esami non è generale per tutte le persone, ma è specifica per i singoli studenti, per la sottoclasse degli studenti. Allora, questa relazione l'ho messa, l'ho collegata direttamente a stile. Quindi ho un'informazione in più, più specifica che ha student, che invece person non aveva. Person non può partecipare alla relazione student, alla relazione super -esami. Mentre invece solamente gli studenti. Gli employee non possono. Okay? Quindi quando noi vediamo un attributo scritto nella classe base, o una relazione a cui partecipa la classe base, Dobbiamo mentalmente replicare tutti questi attributi, tutte queste relazioni anche sulle sottoclassi. Ci sono anche lì. Mentre invece, quando vediamo un attributo in una sottoclasse o una relazione a cui partecipa una sottoclasse, questi saranno propri specifici solo di quella sottoclasse. E non andranno in giro, non saranno relativi ad altri. Questa è se vogliamo è la chiave di lettura. Questa relazione che ho indicato qua in rosso, non ho bisogno di disegnarla, è sottintesa, è implicita. È già questa freccia qui che mi porta giù tutto quello che c'era sopra e me lo rende disponibile. Se io voglio invece ridefinirla, definirla meglio, specificarla meglio, ad esempio restringere la cardinalità, allora la ridisegno con lo stesso nome che era la tua domanda, eh, la ridisegno con lo stesso nome e rispecifico la cosa. Questo dal punto di vista della notazione. Ok? Quindi è una, dicevo, eh, è una rappresentazione che concettualmente è profonda, perché cambia abbastanza il modo di vedere le cose, non sono più classi separate, ma sono classi a dinamiche dentro Per fortuna non fa molto danno, cioè non ci crea troppa confusione perché degli ambiti di applicazione sono abbastanza limitati, cioè non, non si usa molto spesso va bene. E questo, se vogliamo, era l'ultimo argomento sui modelli concettuali. Mentre invece, se non ci sono domande su questo, iniziamo a occuparci di un secondo aspetto relativa alla modellazione dei sistemi informativi, più dinamico. Finora, il modello concettuale, io me lo immagino così, una fotografia presa dall'alto, istantanea, delle informazioni che il sistema informativo gestisce. Un, un istantaneo. Sferma, immobile, congelata in quell'istante. Io so dirti col modello concettuale quali sono le informazioni che il sistema gestisce e quali sono i legami tra i vari tipi di informazioni. Non ti so dire che cosa se ne fa, in che ordine vengono elaborate le informazioni, chi le inserisce, chi le legge, che calcoli vengono fatti, tutto questo non lo so nel modello concettuale. So che ho uno studente, so che ho dei voti, so che ho una relazione superato, ma non so se quando uno studente si iscrive gli vengono automaticamente abbonati dieci esami. sarebbe bello, eh? Cioè abito tu Un Offerta speciale. Il modello concettuale lo, lo, lo, lo supporta, non c'è nulla di male. È una nozione di processo. Tu per poter avere un esame superato devi averlo frequentato e poi sostenuto. Non c'è nulla nell'informazione che uno studente supera l'esame che dice che gli esami si superino uno per volta e con fatica. C'è scritto che può essere superato o no e se sì con quale voto e in quale data. Fine. Ma il meccanismo in cui si superano? Oppure c'è l'estrazione della lotteria di Capodanno, allora a questo esame, estraiamo 10 studenti a cui viene dato come superato. In teoria sarebbe possibile, sarebbe compatibile col modello concettuale, perché il modello concettuale ci dice appunto qual è la natura dell'informazione che trattiamo, non le regole con cui le trattiamo, non il processo attraverso cui le trattiamo. Allora invece quest'altro punto di vista, più dinamico, più procedurale, più le regole con cui capitano le cose, la descriviamo attraverso una modellazione che si chiama di processo. Prendo il nome di business process, per distinguere da altri tipi di processi, ma business nel senso di processo aziendale, non necessariamente legato al denaro. Scusate, allora. Eh, questo fa parte del nostro pacchetto di diagrammi UML che, che apprenderemo, in particolare mentre la modellazione concettuale in UML l'abbiamo eh, rappresentata col, con i diagrammi delle classi, la modellazione di processo in, in UML si rappresenta attraverso i, gli activity diagram, diagrammi delle attività. Quindi, diagramma generale e processo, modellazione di processo. Poi il nome specifico che l'UML nella sua notazione, nei suoi, nei suoi diagrammi, dà è diagramma di attività o delle attività. Perché definiamo appunto delle cose che chiameremo attività. Cosa vogliamo fare in questa fase? Dobbiamo descrivere il più precisamente possibile come si svolge un processo. Però processo non lo posso definire in termini di se stesso. Cosa vuol dire processo per me? Vuol dire, forse è più semplice usare il termine workflow, è più diretto. Workflow, il flusso delle operazioni di lavoro. Qual è l'ordine con cui le cose devono o possono essere fatte? Quali sono invece le sequenze di operazioni vietate? Cioè non puoi fare questo finché non hai fatto quell'altro. Ah, quelli che mi dicono, ma posso dare l'esame se non sono iscritto? No. Ah, perché? Ma perché il processo prevede che prima ci sia l'acquisizione della la frequenza e dopo il superamento dell'esame, non al contrario. Ah. E quindi una serie di... Io parlo di sequenza, poi vedremo che la sequenza è un caso molto particolare di processo. Non tutti i processi sono così rigidi come una sequenza, no? ma tanto per semplificare, per dire che ci sono dei vincoli temporali tra varie operazioni che vengono fatte. Allora, il nostro modello di processo può servire a due cose. Cioè, quando si modella un diagramma dell'attività, il nostro scopo in questo corso, principalmente, è quello di documentare il processo o specificarlo, descriverlo in modo che poi possa essere implementato. Okay? Noi ricordiamoci oggi il nostro obiettivo in qualche modo è avere un documento che complessivamente specifichi il sistema informativo. In realtà queste notazioni di business process a volte sono anche eseguibili. Eseguibili significa? che esistono dei programmi che sono in grado di leggere questi diagrammi di processo e automaticamente gestire il processo stesso, cioè generarvi l'interfaccia, generarvi l'abilitazione, non l'abilitazione per fare una determinata cosa. Quindi a volte viene, il modello di processo viene usato anche per iniziare anche un po' la parte di implementazione del sistema. Eh, questo ovviamente richiede di usare dei formalismi, rappresentazioni che sono derivati dagli activity diagram ma sono molto più specifici, molto più dettagliate, hanno bisogno di più informazioni per, per poter girare come software, no? diventa proprio un linguaggetto di programmazione anche se molto ad alto livello perché ragione a livello di processo. Noi non, non ci occuperemo di questa parte, è solo eh, utile sapere che esiste e per cui vedrete se interessate del, del mondo del BPM, Business Process Modeling, eh, ci sono rappresentazioni formali, che hanno il vantaggio di essere eseguibili. Oppure semi-formali, come l'UML, che è formale, ma in realtà poi posso mettere la noticina a fianco scritta in italiano, ecco, per se c'è qualcosa di complicato da descrivere, da specificare meglio, eh, che, ha, che quindi è pensato per essere letto da, da altri umani, da altri esseri umani, non deve essere compreso e ragionato. Però nel nostro caso... Fa, fa, fa il caso nostro, non dobbiamo andare a, a bloccarci sulla sintassi, ma ci interessa di più la, la possibilità di descrivere in modo, ad altre persone in modo il meno ambiguo possibile come funziona questo processo. Eh, allora, entriamo nel caso delle, del diagramma delle attività UML. Quali sono le informazioni essenziali di un diagramma delle attività, Beh, le prime sono le attività stesse, Quindi il diagramma di attività elenca una serie di attività che vengono svolte, che coinvolgono ovviamente il sistema informativo, noi poi cercheremo di limitarci molto, Uh, questi sistemi di modellazione di processo possono essere descritti per qualunque cosa. Io posso modellare come avviene una partita di pallavolo, qualunque processo, che anche non coinvolga anche minimamente nessun sistema informativo, non importa. Eh, dove ci sono delle, delle attività e delle regole codificate che mi dicono come queste attività si devono, si possono svolgere, eh, è possibile modellarle sotto questa forma. Noi ci occuperemo solamente... Cosa che diremo più volte, delle attività che lasciano traccia nel sistema informativo. Cioè una cosa capita, ma il sistema informativo non ha modo di sapere se è successo o no, non può entrare nel modello del processo, o nell'informazione, diciamo così, di progetto del sistema informativo. Perché il sistema informativo non sa so se è successa, non può condizionare nessun altro sulla base del fatto che quello sia successo, sia andato a buon fine, non sia stato fatto, perché non lo sa, non lo può sapere. Quindi magari nel mondo reale avvengono delle cose, delle operazioni, che il sistema informativo non conosce. E allora quelle non le modelliamo, non le descriviamo. Descriviamo solamente le operazioni che, di cui il sistema informativo può venire a conoscenza, o direttamente o indirettamente ma poi negli esempi lo vediamo. Allora, tutte queste operazioni che vengono svolte, svolte dal sistema informativo da solo, oppure dal sistema informativo insieme a qualche utente, oppure da un utente, ma dove però il sistema informativo riesce in qualche modo a sapere che lui lo fa, perché lo fa magari con dei dispositivi, con delle informazioni che poi rientrano nel sistema informativo stesso, tutte queste sono attività. Quindi, queste attività possono essere svolte da varie persone, o da vari enti, o da vari gruppi, o da vari uffici, dipende un po' da cosa stiamo descrivendo. Allora è anche importante sapere per ogni attività chi sono le responsabilità, quali siano le responsabilità. La responsabilità indica quale persona, ente, gruppo, ufficio deve essere parte attiva nel condurre quella singola attività. penso a voi andate in segreteria per iscrivervi, allora quell'iscrizione è un processo che prima coinvolge lo studente che deve compilare i moduli e dopo coinvolge la segreteria che deve controllarli, validarli, inserirli, eccetera. Quindi abbiamo due fasi diverse, la compilazione dei moduli, due attività, la compilazione dei moduli e il controllo dei moduli, che però hanno responsabilità diverse. <ride> Perché una è la responsabilità dello studente e l'altra è la responsabilità della segreteria. Quindi persone diverse che fanno cose diverse, attività diverse, lo usiamo in questo termine, ma in modo coordinato, nel senso che il signore della segreteria può, può fare, svolgere la sua attività, cioè controllare la vostra domanda, solo dopo, dopo che voi l'avete compilata e gliela avete data. Consegnata a mano, consegnata in forma elettronica, non lo so ma sicuramente non può controllarvi la domanda prima che l'abbiate compilata e senza che gliela abbiate in qualche modo inviata, perché se l'avete compilata e la tenete in tasca, sempre su carta, su chiavetta, come volete, lui non ce l'ha, non la può vedere. Quindi il processo serve anche sia per coordinare le attività, cioè il controllo si può fare solo dopo l'immissione del dato, ma anche per coordinare le persone. Quell'impiegato non può fare una cosa finché tu non hai completato di fare un'altra, non hai concluso di fare un'altra. È un coordinamento tra le persone responsabili delle varie attività, che è conseguenza del fatto che le varie persone stanno collaborando nel realizzare un processo più complesso. Il processo più complesso può essere quello, nell'esempietto che sto facendo, dell'iscrizione che si articola in diverse attività. Ciascuna attività ha uno o più, ma tendenzialmente uno responsabile, cioè colui che deve, che ha la patata bollente in mano e deve farlo. Adesso tocca a te. Io non posso fare altro che aspettare che tu faccia questo, non posso fare un posto tu. Il processo prevede che a questo punto tu faccia questo. Così come uno studente dopo che ha fatto domanda non può fare altro che aspettare che la segreteria gliela controlli. Non è che può mettersi a controllare da solo. Ho preso un altro studente e gli senti controllo, me la tu. No, perché nel processo il responsabile di quell'attività è un'altra persona. E non si può andare avanti fin tanto che quella fase di controllo non sia stata espletata. Allora, vedete che abbiamo delle attività, delle responsabilità su queste attività, ma poi abbiamo anche delle regole, che sono quelle che dicono, che vincolano la possibilità di svolgere un'attività al fatto che altre attività siano state o non siano state svolte. Queste regole dicono come viaggia la patata bollente. Chi ce l'ha in mano per primo e dopo che ho fatto questa cosa a chi la devo passare. Poi, anziché patata parleremo di gettone, ma il concetto è esattamente quello. Quindi, questi diagrammi delle attività, nella forma che l'UML ci descrive, sono un formalismo che è stato derivato, diciamo così, recentemente, nel senso decennio giù di lì, da una rappresentazione che era molto, di molto precedente, era degli anni 70, i cosiddetti state charts. State charts sono un'estensione delle macchine a stati. Quando hanno inventato gli activity diagram, così quando hanno inventato i class diagram, sono partiti dal modello relazionale e semistico delle informazioni. Perché chi ha fatto OML ha detto: Sì, non vogliamo solo avere dei disegni carini facili da leggere, ma vogliamo che l'interpretazione di questi disegni, di questi diagrammi, sia univoca. L'unico modo per avere una interpretazione univoca è avere sotto, sotto magari anche un po' nascosto, ma un modello matematico a cui fare riferimento. Che sia in grado di dire quella freccia messa lì ha un certo significato ben preciso. E quindi, anche per la modellazione di processo, si sono rifatti a un altro livello di processo che esisteva che era quella degli state chart. Um, non era l'unica, se avete qualcuno che magari fa informatica, non parlo di tecnica, ma informatica e scienza di informazione, nella modellazione teorica dei processi ci sono molto delle reti di petri, che sono un formalismo diverso, eh, ma equivalente dal punto di vista del potere espressivo, ma sì, secondo me è anche meno intuitivo rispetto a questo. No? Non è l'unico modo. In UML hanno scelto questo. Va bene, noi ci impariamo questo. Eh, e i diagrammi di attività sono in grado di rappresentare sia delle regole, cioè dei vincoli. Ormai stiamo un po' imparando questo, che ogni volta che io do informazioni in più sto togliendo libertà, sto aggiungendo dei vincoli. Quindi avere delle attività, dire fate un po' cosa volete, è un processo molto semplice. Ci sono le cose da fare, qualcuno per favore le faccia. No, questo non è un processo. Un processo è di dire, vabbè, prima facciamo questo, poi facciamo quest'altro, e le persone che devono fare ciascuna di queste attività sono ben definite. Allora ho tolto libertà, perché io non posso fare una cosa prima dell'altra, o non posso fare la cosa che non mi spetta fornendo delle regole in più, fornendo dei vincoli, ok? L'informazione minima è, è, corrisponde al massimo disordine, l'informazione massima più ma vado, ho informazione più ho ordine, più riduco l'entropia eh, e quindi no, ho chiarito quali sono i ruoli, quali sono le operazioni. E che tipo di vincoli posso mettere? Essenzialmente o dei vincoli di sequenzialità e di parallelismo, sono i due costrutti principali. Cioè, questa cosa deve essere fatta prima di quest'altra, oppure questo insieme di cose possono essere fatte in parallelo, oppure debbono essere fatte in parallelo. Combinando essenzialmente due, con, con questi due tipi di vincoli, riesco a costruire quasi ogni tipo di processo. Come? Vediamo un po' graficamente come lo rappresentiamo. Allora, l'attività, o la action, che è il singolo passaggio, si rappresenta attraverso un rettangolo arrotondato. Quindi, mentre il diagramma delle classi erano rettangoli con spigoli vivi, divisi in tre compartimenti, di cui uno non abbiamo usato perché erano i metodi, ma abbiamo usato quello del nome della classe e gli attributi della classe stessa, invece, negli activity di diagram usiamo dei rettangoli leggermente stondati e rappresentano un'attività che viene svolta o da un umano o dal sistema informativo, quindi ci sono attività che il sistema informativo può fare da solo, senza bisogno di interagire con l'umano, adesso a fine mese bisogna calcolare gli stipendi, e beh, ci sono certe regole e lui alla fine sulla base delle timbrature di non so quali criteri tira fuori questi dati non c'è bisogno di uno che gli dica adesso fai questo uno per, uno per, uno per, persona per persona poi magari ci sarà una fase successiva in cui c'è un umano che fa il controllo, ma è un'altra fase c'è un calcolo che quando vi arriva la bolletta della luce questo meccanismo di, di calcolo, di generazione della bolletta viene fatto autonomamente dal sistema informativo dopo che certe informazioni ci sono e prima che certe altre magari possono essere tipo poi controllo di bustatura eccetera altre invece attività coinvolgono essenzialmente gli esseri umani sono svolte sempre con il sistema informativo ma anche con gli umani informazioni che invece si svolgono solamente tra umani senza coinvolgere il sistema informativo noi non le possiamo rappresentare faccio un esempio Um, io mi, vado, mi collego al sistema informativo, stampo un foglio, lo do a te e tu lo, lo, lo consegni a uno sportello e l'impiegato dello sportello lo riceve e lo registra. E adesso, quando fate domanda di tesi succede così. No? Stampi un foglio, qualcun altro lo firma e poi lo dovete consegnare. Allora, l'atto in cui una persona dà a un'altra un foglio di carta non lo posso tracciare. Non posso dire è avvenuto. So che è avvenuto. So che avviene, di sicuro, perché? Perché Tizio prima ha preso un foglio di carta da un sistema informativo e Caio dopo prende lo stesso foglio informativo, eh, foglio di carta lo dà, lo reinserisce, lo reimmette in, in un altro punto del processo, ma sempre sullo stesso sistema informativo. Quindi se vogliamo ho la prova che quel foglio è viaggiato. Ma il sistema informativo non può sapere né in quale istante, né in quale modalità. Io posso averlo spedito a casa, posso averlo dato in mano, possiamo averlo nascosto in un posto segreto sotto il, eh, il terzo gestione delle immondizie del parco pubblico, eh, come si fa nei film di spie, eh, non lo so. Quindi non è un'azione che posso inserire in un diagramma delle attività, <coughs> Perché? Ma perché su quell'azione lì non posso prendere decisioni, non potrei dire, dopo che il foglio è stato consegnato, allora fai una cosa. Perché non so quando è stato consegnato effettivamente il sistema informativo, non lo sa. Può saperlo a posteriore e dire, eh, visto che me l'ha dato, vuol dire che in qualche modo è riuscito a ottenerlo. Ma l'azione di ottenerlo non è tracciabile in nessun modo dal sistema informativo. Okay? Questo tra l'altro, questo criterio ci semplifica di molto anche la modellazione. Mettiamoci, immaginiamoci di essere chiusi dentro la scatola del sistema informativo e poter sapere solo ciò che da quella scatola si riesce a vedere. Tutto il resto di ciò che succede nel mondo non mi importa. Poi questo sugli esempi no? lo riprendiamo. Allora, queste attività. Eh, io elenco tutte le attività che si svolgono. Poi devo cominciare a descrivere in quale ordine si devono svolgere. Allora per far questo i processi eh, modellati in UML eh, immaginano che l'attività nasca in un punto, sorga in un punto e muore in un altro punto. Quindi, sì, quindi nel diagramma io avrò un punto iniziale, un nodo iniziale e un punto finale. Il nome dei chat iniziale è quello da cui si genera il lavoro da fare. Arriva un nuovo studente, puff, si popola qui dentro. Arriva una nuova pratica da fare, puff, si popola lì dentro. E poi con delle regole viaggerà questo, che prima ho chiamato patata bollente, qui adesso lo chiamiamo gettone o token, un nuovo ogni gettone, ogni token, è un processo da portare avanti, è un'istanza di processo. In cui so quando è nato e so a che punto è arrivato. E quando il token finalmente arriverà nel punto finale, questo token può, può essere distrutto, consumato, finito il suo scopo. Ok? Uh, quindi il modo con cui ragioniamo in questi diagrammi di attività è far viaggiare un token, un gettone, lungo il diagramma. Il token viene creato sul nodo iniziale, viene distrutto sul nodo finale e in mezzo segue le regole del diagramma. Quindi descrivere un processo per noi significa imparare le regole di viaggio del token. Ogni notazione, ogni tipo di freccia, ogni tipo di, di, di, di biforcazione che vedremo nel diagramma di processo, implica una regola diversa con cui il token viaggia. Okay. Il token rappresenta qualcosa, significa qualcosa. Se il processo rappresenta l'iscrizione degli studenti all'università, il token sarà lo studente che si iscrive. Ogni volta che si iscrive uno, che inizia a volersi iscrivere, quindi inizia il processo di iscrizione, un nuovo studente, verrà generato un nuovo token, o perlomeno ce lo dobbiamo immaginare così, legato a quello studente lì. E questo token andrà avanti nelle varie fasi del processo di iscrizione, prima mi il matricolo, poi faccio il test, poi faccio la di inglese, poi mando i contenuti, poi pago il bollettino, insomma, tanti passaggi attraverso cui faticosamente e dolorosamente siete passati. E ognuno è arrivato a un punto diverso. Quindi immaginate questa, questo grande gioco dell'oca, che okay. è l'iscrizione, il percorso di iscrizione, e ognuno col suo segnalino, col suo token, è arrivato in un punto diverso. La descrizione non è una cosa che si fa istantaneamente, atomicamente, è un processo che richiede tante fasi. Quindi è importante sapere ciascuno a che punto è arrivato, in quale fase si trova. Il processo è lo stesso per tutti, ma ognuno se lo deve percorrere per conto suo. Quindi ognuno ha un suo token che si porta fino alla fine. Eh, parlando in burocratese, la potremmo chiamare la pratica. Io ho aperto una pratica, allora sta pratica adesso deve essere timbrata da questo, vidimata dall'altro, completata da quell'altro, pinzata insieme a questo e poi mi torna indietro, no? Pensate agli uffici di fattoziale. E qui la stessa cosa, semplicemente in senso più astratto, in senso più digitale. Il token viene rappresentato, in questa slide, dal segnalino del monopoli. Ah, il fiaschetto, il torchiano scelto il fiaschetto come com segnalino da utilizzare. Quindi immaginate che ogni qualvolta il processo deve essere attivato, puff, creiamo un nuovo token. E questo conviverà con gli altri token, che, che già sono presenti, che sono relativi ad altri altre attivazioni dello stesso processo, e poi quella, processo, quella singola attivazione del processo arriverà al termine quando poi il token finalmente sarà arrivato al nodo finale. A quel punto, diciamo, quella pratica è conclusa. Dal punto di vista di quel token lì non c'è più niente da fare, ho finito. Cosa è successo nel frattempo? È successo che il fatto che il token sia andato avanti farà sì che i dati memorizzati nel modello concettuale siano cambiati. Adesso c'è uno studente in più, o i suoi dati, o i suoi esami. Perché poi il sistema informativo poverino cosa fa? Maneggia dati, lavora dati, no? per cui l'effetto concreto, netto, è che nel modello concettuale ho aggiornato oppure creato delle istanze di informazione. Allora, quali sono le regole di viaggio di questo token? Sono poche, sono queste sei. La più semplice è la sequenza. Sequenza prima-dopo. Cioè, una azione non può essere abilitata prima che un'altra azione non sia completata. Io non posso iniziare a fare una cosa finché un'altra cosa non è stata finita, terminata. Quindi è un vincolo tra conclusione di un'azione e l'inizio dell'azione successiva. Una sequenza logico-temporale. Logica e temporale logica perché la seconda cosa non la posso fare perché c'è cioè il motivo, quell'altra non è conclusa. E di conseguenza anche temporale non potrò iniziarla prima che sia conclusa quell'altra. Però <coughs> il vincolo temporale è una, è una conseguenza del vincolo logico. Vedremo che poi ci sono altri modi per esplicitare invece dei vincoli temporali puri. Cioè non puoi cominciare prima delle tre, indipendentemente dal fatto che tu abbia finito o no delle cose. Quindi, esecuzione in serie di una serie di attività, che è mm, il tipo di processo più semplice, la sequenza ordinata di azioni. Prima questo, poi quell'altro, poi quell'altro. E non puoi iniziare il passo successivo finché non hai terminato quello precedente. Allora, immaginiamoci questo token. La sequenza è rappresentata attraverso una freccia come simbolo che collega i vari blocchi, le varie attività. Quindi il token nascerà nel nodo di partenza. Il token, immaginiamocelo come un segnalino che si muove, cade, no? Alla massima velocità possibile, tranne quando incontra un'attività. Quando incontra un'attività, l'attività richiede del lavoro, quindi non è istantaneo. Quindi, nel momento in cui nasce il token, questo automaticamente, puff, cade qua e arriva all'ingresso della prima attività, rimarrà all'ingresso o dentro la prima attività finché questa attività non viene comple completata. <ride> Se quella fase di ricevi l'ordine è fatta magari da una persona, e c'è cioè solo lui e riceve mille ordini al giorno, eh, magari è lecito che il singolo ordine rimanga in attesa di essere lavorato per 6 ore, 10 ore, 20 ore non c'è bisogno non abbiamo bisogno di modellare esplicitamente il ritardo nella presa in carico L'attività diventa diciamo, abilitata, pronta nel momento in cui il token arriva al suo ingresso bussa alla sua porta da quel momento in avanti può essere svolta prima no quando viene svolta, non lo so non lo posso sapere, dipende da quanto lavoro c'è, da quanto è a carico, diciamo così, chi è responsabile di quell'azione. <coughs> io so solo che prima o poi questa azione verrà svolta. Allora a questo punto chi ha preso in carico il token lo posa all'uscita della sua activity, dicendo ok io l'ho preso, ho fatto quello che dovevo fare, ho finito questa singola azione. Ma allora, nel momento in cui il token arriva all'uscita... Lui viaggia di nuovo alla massima velocità fino all'ingresso del blocco successivo. E quindi il blocco successivo è abilitato a iniziare l'operazione su quel token, che non vuol dire che la inizia subito, vuol dire che però la può iniziare da questo momento in avanti, dopo che il blocco precedente ha confermato di aver finito, completato quella singola azione. Quindi il token nasce qui, in automatico ce lo ritroviamo alle porte del primo blocco. Qui se lo vediamo dal punto di vista temporale passa almeno attraverso due fasi. La prima fase di attesa, cioè il foglio è arrivato a me, ma io non ho ancora cominciato a lavorarci, oppure poi lo prendo in carico comincio a lavorarci e a un certo punto avrò finito. Queste due fasi sono indistinguibili qui. A noi interessa solo l'informazione che puoi cominciare a lavorarci perché hai tutte le informazioni che ti servono per poterlo fare. Quindi il token ti dice puoi, puoi andare avanti, tocca a te. Sei tu responsabile. E l'altra informazione che dice hai finito questa azione. E quindi non hai più nulla da fare, passa la pratica, il token, il processo a qualcun altro. E quindi quando questa task è finita, questa attività è finita, il token arriva. Cade su quella successiva, rimane in attesa di poter essere preso in carico, poi viene preso in carico e viene elaborato. Quando questo signore ha finito anche la seconda attività, il token viene apposato all'uscita e in questo caso automaticamente cade fino al buco di uscita, no? al nodo finale. Dove viene distrutto. Finito. Questo processo è finito. Ok? Quindi ci sono delle fasi in cui il token viaggia a velocità infinita e delle fasi in cui sta fermo. Quelle in cui sta fermo sono quelle in cui ci sono normalmente delle persone che devono svolgere delle attività. Questa è l'esecuzione in serie. Prima una cosa, poi un'altra. In realtà ci sono anche alternative. Cioè è possibile fare più cose in parallelo. Mentre uno fa una cosa, l'altro ne fa un'altra, l'altro ne fa un'altra ancora, in parallelo, senza doversi aspettare l'un l'altro. E poi, quando tutti hanno finito, possiamo andare avanti a fare una cosa diversa. In questo caso, diciamo che ci sono attivazioni azioni che possono essere svolte in parallelo in parallelo vuol dire non necessariamente in una sequenza predefinita il che può voler dire che siano davvero in parallelo oppure una prima dell'altra ma non mi importa in quale ordine qual è quindi quando noi diciamo in parallelo in italiano stiamo in realtà dicendo già troppo perché abbiamo già l'idea di persone che lavorano parallelamente, no? concorrentemente, allo stesso tempo. Non è richiesto. In realtà non lo sappiamo, non ci interessa. A noi quello che interessa è di dire che a un certo punto ci sono più azioni che possono essere iniziate, contemporaneamente. E mi interessa sapere quando sono finite tutte. Quindi a differenza dell'esecuzione sequenziale, in cui dato un blocco chiuso ne attivo uno solo, quindi i blocchi abilitati a quel punto sono uno solo perché il token arriva uno solo, e quindi posso solo fare quell'attività, se invece un'attività un parallela, vuol dire che a un certo punto avrò più blocchi che sono attivi, che hanno il token alla loro, al loro ingresso, quindi vuol dire che il token si dovrà in qualche modo fotocopiare, Andare a tutti quelli che possono fare un pezzo di lavoro, e come sempre il lavoro lo faranno quando vogliono e quando possono. L'importante per me è sapere quando tutti avranno terminato. Che poi questi blocchi davvero lavorino in parallelo, oppure lavorino in tempi diversi, non è un aspetto che sto modellando qua, che mi interessa modellare qua. È ovvio che non avendo nessun vincolo sull'ordine o sulla con con contemporaneità con cui vengono svolte queste operazioni, non posso avere nessuna interdipendenza tra queste azioni. Cioè ciascuno deve fare un'azione, l'azione numero uno deve essere svolgibile e eseguibile indipendentemente dalla due, che sia già stata fatta o no, che abbia già iniziato, che non abbia finito. Non, nessuna di queste azioni deve aver bisogno di informazioni dalle da altre. Perché nel momento in cui le svolgo non so ancora se le altre sono già state eseguite o no. E questa è proprio la posizione di parallelismo. Possono andare avanti in modo indipendente. Ma come lo rappresento questo? Lo rappresento attraverso un costrutto di split, di divisione, che graficamente è rappresentato da una stanghetta orizzontale come questa, un rettangolino pieno, orizzontale, in cui entra una freccia e ne escono... Più 2 o più. Allora il costrutto di split, dal punto di vista del token, riceve un token in ingresso e posiziona in uscita tanti token quante sono le frecce uscenti. E quel token viene effettivamente fotocopiato, moltiplicato clonato, tante volte quante sono le frecce uscenti. Questa è un'operazione che avviene in, in tempo istantaneo. Quindi nel momento in cui ricevo l'ordine, quando ho ricevuto un ordine, io posso attivare in parallelo il dipartimento che fa le consegne, che comincia a predisporre la spedizione, e il dipartimento invece che fa l'amministrazione, che comincia a caricare le informazioni a predisporre le fatture, le bolle, eccetera. Sono due cose che possono andare avanti in parallelo. È ovvio che poi la spedizione non la farò finché, finché il bene non sarà pronto e la documentazione di sostegno non saranno pronte. Ma visto che sono operazioni che coinvolgono dipartimenti diversi, settori diversi, persone diverse, ed entrambe hanno solamente bisogno di sapere che cosa è stato ordinato, eh, possono andare avanti in parallelo. Non ci sono dipendenze reciproche. Le dipendenze sono sull'atto di spedire vero e proprio, che ovviamente potrà avvenire solo dopo che questi due entrambi siano stati eseguiti. Quindi non c'è mo motivo di bloccare l'esecuzione dell'ordine finché la, la parte amministrativa non è pronta. E non c'è motivo di bloccare la parte amministrativa finché l'ordine non è stato confezionato o prodotto. Entrambi possono partire perché a questo punto l'ordine è già arrivato. Eh, il nome di questo costrutto è anche fork, oltre che split, perché ha la forma di una forchetta. Sì, diciamo anche in italiano si biforca il percorso. Allora, come funziona il token? Dicevamo, allora in questo caso il token viene generato qui, viene posizionato l'ingresso di questo blocco, viene lavorato da chi è responsabile di questo blocco quando questo è finito libera il token il token arriva all'ingresso del fork il fork provvede a duplicarlo e mandarlo in uscita a questo punto il token arriverà in parallelo più copie dello stesso token arriveranno in parallelo ai vari blocchi di ingresso quindi la sequenza è arriva in ingresso al fork un token, questo token viene consumato e in uscita ne vengono generati tanti quanti sono le frecce uscenti. E ciascuno seguirà la sua freccia a quel punto. Da questo momento in avanti questi token seguono le regole solite, generali. Quindi in a, in a, istantaneamente cadrà all'ingresso dell'attività, l'attività rimane in attesa, poi viene eseguita e poi Qui non so come prosegue il diagramma perché non è completo, c'è solamente un pezzettino. Quando sotto questi blocchi succederà qualche cosa. Prima dicevamo, ma su un diagramma posso avere tanti token. Quando pensa, pensavamo no, al processo di iscrizione ci sono tanti studenti che si stanno iscrivendo. Ognuno ha il suo token. Però uno è il fiaschetto, l'altro la bottiglia, l'altro la, la, la candelina, l'altro la pera, no? che sono i vari segnalini, che sono in punti diversi del processo. Ecco, qui abbiamo aggiunto un ingrediente in più. Lo stesso giocatore, pardon, lo stesso studente, la stessa pratica può essere rappresentata da più segnalini contemporaneamente, quando ci siano delle attività che possono essere svolte in parallelo. Ovviamente, le copie del mio fiaschetto non si confondono con le copie della pera di un altro studente. Sono sempre tutti token dello stesso tipo, sono cloni della stessa pratica. Fotocopie. Pensate, un ufficio che lavora con la carta funziona così. Arriva alla pratica 1 ne fa tre fotocopie per i tre uffici che devono portarla avanti. È la stessa cosa noi, avendo il vantaggio che l'informazione non è sulla carta, quindi sono fotocopie diverse in cui ciascuno può aggiungere un pezzo di informazione diverso, per noi le informazioni sono tutte nel modello concettuale, quindi queste sono fotocopie, cioè, virtuali che fanno riferimento alla stessa informazione. Ma il bello dell'analogia dell della fotocopia è che se io ho una copia della pratica e tu stai lavorando su un'altra copia della stessa pratica perché abbiamo fatto un fork, io non so cosa stai facendo tu, cosa sei scritto sopra? Se hai già cominciato, nel momento in cui la prendo io, sei già finito. Non lo so. Sul foglio di carta non c'è, non si aggiorna in automatico. E proprio perché non si aggiorna, io non so cosa stai facendo, che possiamo lavorare in parallelo. Perché non abbiamo bisogno di saperlo l'uno dall'altro. Poi però ci sarà un momento in cui qualcuno raccoglie tutte queste fotocopie e vede se sono tutte, quando sono tutte, le pinze diciamo ah, che andiamo avanti. E questo è il momento di sincronizzazione che è l'opposto dello split, l'opposto del fork. Cioè, va bene mandare avanti le cose in parallelo, ma poi a un certo punto bisogna dire, aspetta un attimo, abbiamo finito tutti? Tutti i vari pezzi paralleli sono stati terminati? Ho bisogno di un controllo a un certo punto. Quasi sempre. Anche solo per poter dire abbiamo finito. Allora, a questo punto abbiamo bisogno di questi vari flussi paralleli di esecuzione, di ricondurli a uno solo, anziché biforcarli, devo ricongiungerli. E ricongiungerli significa che cosa? Significa aspettare che siano arrivati tutti i token che devono arrivare dai vari percorsi e solo quando sono arrivati tutti poter procedere a questo punto con un token solo. E questo token solo sarà il riassunto di tutti quelli precedenti. A quel punto, no? Nell'analogia di carta avevo pinzato insieme le varie pratiche, che vuol dire che ho in un punto solo tutte le informazioni provenienti da tutte le elaborazioni parallele. E proseguo con questo. Questo, dal punto di vista grafico, si fa con un simbolo che è assolutamente simmetrico del fork. Cioè, sempre lo stesso rettangolino, con la differenza che in questo rettangolo entrano più frecce, due o più, e ne esce una sola. Quindi la sua semantica è invertita. Entrano tanti token, ne esce uno solo. Qual è la regola? Eh, il token in uscita viene generato... Quando in ingresso sono arrivati tutti i token, uno per ogni freccia entrante. Quindi in questo caso da sopra devono arrivare due token, uno a sinistra e uno a destra. Quando ci sono entrambi, cioè nel momento in cui arriva l'ultimo, automaticamente questi due vengono fusi, rimessi insieme, l'opposto della conazione, non so come si chiama, e. Si viene generato un unico token in uscita, che poi, può, che poi potrà proseguire, scusate mi sono impappinato. Quindi tutti, il primo che arriva tra i token aspetta, aspetta che arrivi anche l'altro. Quando ci sono tutti, vanno avanti tutti insieme. Ma non insieme tanti token, insieme proprio che sono diventati di nuovo uno solo, sono stati di nuovo rimessi insieme. Non c'è una parola nel mondo normale, il controllo di fotocopiare non esiste, no? diciamo, pinzate insieme, ma non è la stessa cosa, perché quando li pinzo i fogli rimangono ancora, na, proprio fusi insieme, no? Se trovate una parola, eh, ditela. L'altro modo in cui, diciamo così, più brevemente si chiama questa operazione di sincronizzazione o ricongiungimento dei flussi è join, riunire. Quindi fork e join la combinazione di un fork e un join crea una regione di esecuzione parallela, cioè un insieme di operazioni che possono avvenire in parallelo. Dal punto di vista del token funziona come dicevamo prima il primo token che arriva aspetta se ci fossero 10 entranti, i primi 9 che arrivano aspettano quando arriva anche l'ultimo sblocca il join, quindi adesso abbiamo in ingresso al join al punto di sincronizzazione tutti i token che stanno a dimostrare che tutte le attività parallele sono state concluse quando è che arriva il token in ingresso alla sincronizzazione? quando è uscito dall'attività precedente cioè quando chi ha svolto quell'attività ha dichiarato che era completa che è stata completata a questo punto lavora il join Prende i vari token, li unisce, ne genera uno in uscita, e questo in uscita può proseguire sul processo. <ride> Capite che se facciamo dei fork è opportuno a un certo punto fare dei join per poterci ricondurre a un token solo e poter continuare il processo. Quindi molto spesso eh, questi due costrutti, fork e join, viaggiano a coppie una serie di passi sequenziali, poi a un certo punto si dividono, vanno avanti in parallelo, poi si ricongiungono e ricontinuano in modo sequenziale. Di solito il join precede una freccia di tipo sequenziale, dice adesso, dopo che abbiamo finito tutte queste cose, ne facciamo un'altra, oppure terminiamo il processo. Questi sono i due, i due costrutti principali che danno l'ossatura di un processo. La sequenza e la non sequenza. L'arbitrarietà nell'ordine di esecuzione. Falle nell'ordine che vuoi, falle una dopo l'altra, falle contemporaneamente, non mi importa. Ti dico quando puoi partire da averle fatte e tu dimmi quando hai finito di farle tutte. Poi in mezzo sei libero. Non ci sono vincoli relativi, reciproci. Ci manca ancora un altro costrutto, perché facendo così potremmo diciamo così, descrivere dei processi che sono solamente totalmente predeterminati. Cioè io quando usiamo una sequenza serie parallelo, quella è. Quindi vuol dire che tutti i token, tutte le pratiche, tutti gli utenti, tutte le attività, si svolgono tutte esattamente nello stesso modo. Noi sappiamo che in realtà non è così. Già, come so, nell'iscrizione se uno è esente o non è esente dalle tasse, deve fare certe cose oppure altre. Se presenta o non presenta l'ISEE, deve fare cose diverse. Allora, ci sono punti nel processo in cui l'ordine delle operazioni varia in funzione di condizioni particolari che ci possono essere. Creano quel token diverso da quell'altro perché ha certi attributi, certe proprietà che l'altro non aveva o era diverso e allora il processo deve andare avanti in modo diverso e ci serve qualche cosa che abbia la semantica dell'if a seconda dei vado di qui o vado di là perché finora stiamo andando avanti come un rullo compressore facendo sempre le stesse cose, eventualmente facendo in parallelo ma quelle sono e devono essere non c'è arbitra arbitrarietà finora nell'esecuzione del processo, non c'è versatilità. Il tempo però eh, è, è limitato, quindi dovete aspettare fino a giovedì per sentire parlare di come si fa una scelta, un IF, all'interno dei processi. Vi ricordo solo, oggi abbiamo le squadre invertite di laboratorio, quindi viene per prima la squadra B e poi la squadra A.